Che finché durerà l'emergenza COVID, faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Ebbene sì, esistono alimenti che, sebbene normalmente visti come vizi o sgarri, possono apportare molti benefici all'organismo. Quelli di cui parliamo oggi sono la cioccolata e il caffè. Prima di tutto, una precisazione importante: solo la dose fa il veleno. Gli effetti benefici di questi alimenti si vedono con un'assunzione moderata. Un eccesso di caffè o di cioccolata comunque può portare danni più o meno gravi all'organismo. Per quanto riguarda il caffè la prima cosa che mi viene in mente è l'ipertensione. Per molto tempo il consumo di caffè è stato associato ad un aumento della pressione arteriosa ma ormai molti studi smentiscono questo collegamento. Uh, anzi alcuni di essi evidenziano addirittura una, correla una correlazione inversa, cioè uh, il caffè pare legato a una diminuzione del rischio di ipertensione. Il caffè poi ha anche effetti antinfiammatori, permette di abbassare la concentrazione di molecole infiammatorie all'interno dell'organismo, in circolo nel sangue. Uh, questo non è un effetto dipendente dalla caffeina funziona anche con il decaffeinato, in ogni caso è un effetto molto importante. L'infiammazione è una delle prime cause di malattie metaboliche, come per esempio il diabete oppure malattie coronariche o anche alcuni tipi di tumori. Ed effettivamente anche in questi ambiti ci sono conferme. Il consumo di caffè riduce i rischi. In particolare il rischio di eh, tumore al seno per le donne, di tumore alla prostata per gli uomini e in generale per il fegato e per l'intestino. Le linee guida suggeriscono di non superare i 4 caffè eh, con caffeina al giorno per evitare effetti negativi sul battito cardiaco e sulla ehm, regolazione del sistema nervoso causati appunto dalla caffeina. Quindi il mio consiglio è quello di attenersi a queste eh, indicazioni senza però troppe preoccupazioni e magari usando un, uh, un caffè decaffeinato. Per quanto riguarda la cioccolata devo prima di tutto fare una distinzione. In commercio esistono vari tipi di cioccolato e la differenza tra questi è soprattutto nella presenza di latte o di cacao. Eh, la cioccolata bianca non contiene cacao. Tecnicamente da questo punto di vista potrebbe anche non essere chiamata cioccolata. Poi abbiamo la cioccolata al latte, che contiene sia latte sia cacao, le cioccolate fondenti, che contengono soltanto cacao senza presenza di latte, fino ad arrivare a eh, barrette di cioccolato che sono quasi del tutto cacao puro. I benefici a cui mi riferisco in questo video sono soprattutto dati dal cacao, quindi non parlerò di cioccolata bianca o di cioccolata al latte, ma di cioccolata fondente. I principali effetti positivi del cioccolato sono a carico del sistema cardiovascolare, un consumo moderato e regolare di cacao permette infatti di abbassare il rischio cardiocircolatorio anche per un effetto diretto sui globuli rossi in che per effetto del, del cacao vengono resi più elastici e quindi più efficienti nella circolazione altri effetti si hanno direttamente sul cuore e sui vasi sanguigni, il cacao ne migliora la funzionalità Inoltre si sono viste correlazioni positive anche con la diminuzione del rischio di diabete e addirittura con la funzionalità dei globuli bianchi, quindi il cioccolato fa bene anche al sistema immunitario. Insomma, il cacao è un elemento importante che può favorire la buona salute. Il lato negativo è che l'alimento in sé è molto calorico, molto grasso, quindi questi aspetti positivi vengono meno se consumato in eccesso, perché può causare sovrappeso e obesità, con tutto quello che ne deriva ovviamente. Va ricordato quindi di nuovo la regola generale che ho detto prima, è la dose a fare il veleno. Bene, questo è tutto, spero che dopo questo video possiate apprezzare il caffè dopo pranzo e un pezzetto di cioccolata con uno spirito un po' diverso, consapevoli che state facendo qualcosa di buono per il vostro organismo. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!